Allora, ci adattiamo. ci adattiamo, ecco qua. Dottore, come funzionano i richiami? Perché ormai si dà per scontato che è tutto un dogma. Cioè, I vaccini si devono fare, perché? Perché si devono fare? Non si fanno a uno a uno, ma si fanno a sei a sei, addirittura adesso, quindi. Perché? Perché si devono fare? Poi ci sono i richiami, ma perché? Perché si devono fare? Ma tanto ci spiega che significa richiamo, se il primo è un vaccino, se il, è, un aperitivo, un buffet, come funziona? Bene ragazzi, sono le 10 e 2 minuti. Questa è la musica di fondo che rappresenta l'archetipo del dogma. Non so da dove venga, però forse sarebbe stato di buon gusto, non so da parte di chi, forse, toglierla. ma Siccome mi conoscete, io non sono un buffone, sono una persona molto seria e amo inguaiarmi e stasera mi inguaio ancora di più tanto l'ho già fatto e quando hanno tentato di attaccarmi gli è andata molto male e non scendo nei dettagli io non sono un medico radiabile l'ordine dei medici lo radio io se continuo a dare fastidio ad altri medici Siccome per me è un onore stasera avere un'assemblea numerosa che rappresenta tutta l'Italia e rappresenta la parte più intelligente, curiosa, informata e ulteriormente desiderosa di voler capire, io faccio il mio dovere e vi spiego, bello bello, step by step. Vi prego di ricordare che tra le altre cose sono uno specialista in immunologia clinica, quindi sono a casa mia. I vaccini fanno parte, e tutta ovviamente la filosofia eh, scientifica, sociale, epidemiologica che vi è alla base, fanno parte delle mie competenze centrali per le quali chi eventualmente voglia contrapporsi a quello che sto per dire ma l'ho già detto in mille altre occasioni, l'ho pubblicato per iscritto eccetera eccetera avrà pane per i suoi denti scusate ma queste qui piccole postille preventive di vera prevenzione non come la buffonata dei vaccini sono d'obbligo e quindi qualche minuto ho dovuto spenderlo per questo quello che vi sto per dire non sono illazioni mie personali, ma sono una sintesi molto veloce di tutto quello che di obiettivo e non ancora da acclarare si può dire oggi sul tema. Primo, qualunque organismo vivente, compreso l'essere umano, viene a contatto per fortuna, fortunosamente con elementi della vita microbiologica e non solo che possono teoricamente ingenerare uno stato di malattia guardate come vi porto per mano, eh? piano piano seguitemi bene non vi distraete questo è il primo punto a questo rispondiamo subito che non c'è scritto da nessuna parte che il potere di creare malattia è indovato esclusivamente all'interno del microorganismo eventualmente responsabile. E questo è il vecchio vizietto che adesso ovviamente con la storia Covid è amplificato al massimo, cioè... Noi non possiamo e non dobbiamo mettere la vita microbiologica al centro di tutti gli argomenti, anche perché i germi e i virus, tutte queste storielle eventualmente arrecanti danno dall'esterno, lo fanno soltanto se il terreno dell'organismo lo consente. Ragion per cui, per quella dinamica che si chiama par condizio, par condicio, è noi dobbiamo introdurre, quando parliamo di un argomento, tutti gli elementi dell'argomento e illuminarli tutti quanti contemporaneamente, uno alla volta, uno dopo l'altro, senza lasciarne in ombra nessuno. La vita microbiologica preesiste. Quindi la preesistenza richiede conoscenza, la sola immunità non tutti ci salverà. Democrazia e coraggio daranno un gran vantaggio, politica e coscienza conducono a nuova.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 Politica e coscienza conducono a nuova scienza. Vediamo meglio, traduciamo, è arrivata, è arrivata al cuore, però la traduciamo, facciamo un po' di sintassi. La vita microbiologica non è da demonizzare stupidamente come si fa ormai da tutte le parti, perché è inevitabile. Invece ci vuole la conoscenza per filtrare bene gli argomenti, gli errori che eventualmente possono arrecare malattia. Mi spiego. Se un bambino contrae un'infezione, la prima cosa che bisogna fare e rispettare le risposte naturali dell'organismo che consentono il superamento dell'infezione la prima cosa che non bisogna deformare è la febbre la febbre è la prova della risposta effettiva ed efficace dell'organismo all'attacco esterno la febbre coincide con tutta una serie di attivazioni immunologiche di altissimo livello che non tramite l'incremento di temperatura, pensate, apro una parentesi, che alcuni sono così scemi e ignoranti che dicono ma l'incremento di temperatura fa aumentare i germi, belli miei, l'incremento di temperatura rappresentato dalla febbre non è un'incubazione in stufa per far sviluppare le colonie, il contrario è coincidente con un'attivazione immunologica che consente tutta una serie di reazioni chimiche e le rappresenta che praticamente blocca la replica dell'agente responsabile dell'infezione. Ma vi spiego meglio, scusate, non posso e non devo essere brevissimo come al mio solito. Stasera non vi mollo facilmente, anche perché se mi devo bruciare, fatemelo fare bene, perché poi verranno a rompere le scatole a me. Allora, bravo. ma, ma noi non è che bruciamo, noi ardiamo, che è ben diverso. Allora vi devo parlare della patogenicità e della virulenza. La patogenicità è un concetto potenziale per cui qualunque microorganismo potrebbe procurare un'infezione. La virulenza invece è l'attuarsi effettivo, concreto, dei peggiori danni possibili per l'estrinsecarsi al massimo dei livelli della patogenicità. Vi devo raccontare come andava l'esame di un notissimo microbiologo, infettivologo, quando il mio papà all'università andava a sostenere l'esame di microbiologia. Allora il professore che ci teneva che gli studenti capissero bene le cose che vi sto spiegando io, nelle dispense e nelle sue lezioni spiegava chiaramente che se un bacillo di Koch entra nell'orecchio medio un bacillo della tubercolosi non succede nulla perché un bacillo è una carica talmente ridotta che l'organismo immediatamente interviene e tramite l'immunità lo disattiva allora il professore chiedeva bene signora Inò mi dica, se un bacillo di Coq entra nell'orecchio medio, che succede? E chi non aveva seguito le lezioni o letto le dispense diceva, semplice professore, una meningite tubercolare, bocciato e non torni prima di sei mesi. Lei avrebbe dovuto rispondere, professore, è semplice, un solo bacillo di Coq e una carica batterica troppo esigua ragion per cui l'organismo reagisce e non si crea la malattia allora andiamo avanti dovete sapere che se mentre io guardo intensamente negli occhi Lillo e lui ha un colpo di tosse e mi finisce la famosa gocciolina del droplet e io la inalo e finisce nelle coane nasali nel rinofaringe all'inizio delle prime vie aeree praticamente lì eh, non è come il lastricato della piazza c'è un concerto di eh, sensori immunologici che riconoscono immediatamente la presenza del germe allertano il sistema immune ci sono degli antibiotici degli antivirali spontanei come per esempio il lisozima che immediatamente inattivano i germi, ma poi che succede? Eh, che questo segnale viene trasmesso dalla superficie, e eh, apro una parentesi, la chiudo, se qualcosa entra attraverso il naso, nel faringe e finisce addirittura nei polmoni, questo lume aereo comunicante con l'esterno è per il nostro organismo ancora esterno, cioè anche tutti i visceri cavi a struttura membranosa, l'esofago, lo stomaco, il duodeno, il digiuno, sono, il lume è ambiente esterno, diventa invece ambiente interno se io con un ago pungo la parete del viscere e introduco il germe nell'interstizio dei tessuti dell'organismo una cosa del genere in natura non accade mai in natura accade quello che abbiamo appena spiegato e cioè che lì lo tossisce, io inalo questo cosetto che arriva qui, viene riconosciuto nel giro di poche ore se malauguratamente entra con un ago all'interno dei miei tessuti, nelle mie carni, viene accoppato immediatamente perché è stato allertato un meccanismo preventivo, questo preventivo sì, questa è prevenzione, che vi ho appena spiegato. È un po' diversa la storiella dei vaccini, perché la storiella dei vaccini invece consiste nell'immissione di un microorganismo attenuato più tutto il resto sul quale nemmeno mi voglio soffermare tanto è pieno il mondo il cielo stellato di queste verità invece voglio sottolineare le cose che gli altri non spiegano come me e io voglio essere originale però sono scientificamente originale perché io non sto sparando balle io sto riportando nell'autorevolezza della mia figura la verità, ma non solo il coraggio di farlo, non solo non me ne frega niente delle eventuali conseguenze che poi non ho capito proprio quali potrebbero essere, ma volete sapere una cosa? Io lo faccio perché va fatto e basta. Allora vi voglio dire che quando con l'ago si sfonda la cute e si introduce nell'ipoderma il quantitativo volumetrico, un cc, due cc, di quello che noi vogliamo presentare all'organismo, sentite questa che bella, questa è proprio sottile, c'è sempre l'adiuvante, l'idrossido di alluminio a che serve? servirebbe dice qualcuno ma non si sa perché è proprio l'alluminio poi a ritardare quanto più possibile la presentazione dell'antigene inoculato quindi l'antigene è la sostanza in grado di evocare la risposta immune specifica se non sono chiaro fermatemi in tempo reale però non vi distraete perché se non vi distraete, io sono chiaro, traduco anche i termini difficili che via via devono venire fuori, perché se no poi diciamo, ah quella, e eh no, calma, belli, io parlo come si parla, poi vi traduco e andiamo avanti, eh? allora, eh, ma io non ce l'ho con voi, eh? ce l'ho con i furbastri che da lontano mi guardano, e domani vorranno eventualmente rovinarsi la loro vita nel tentare di rovinare la mia. <ride> allora, sentite sentite che bello! Allora, l'adiuvante deve rallentare questa esposizione quanto più possibile, in modo che dal sottocute, lentamente, l'organismo abbia il tempo di riprodurre quel processo che vi ho spiegato prima, cioè... Lo riconosca, lo veda un po', avvisi le sentinelle, attenzione c'è questo antigene, dobbiamo preparare l'immunità. Invece che fa l'infermierucola meravigliosa? Prende, ficca la siringa, non aspira nemmeno e inietta ferocemente rompendo i retinacoli sottocutanei, non sapendo dove va a finire. Questo benedetto vaccino può beccare il lume di un linfatico, di una vena, ritorna al cuore destro di un'arteria, può arrivare ai polmoni in un milionesimo di secondo, può arrivare al cervello dove preventive somministrazioni hanno già innescato dei meccanismi di ipersensibilità, poi si ha un'attivazione del complemento ed esplode una cascata infiammatoria che conduce o a morte oppure ti crea un tale incendio che poi dopo resta tutto bruciato ah dimenticavo nei prossimi giorni chi è che ha il coraggio di contraddirmi in quello che sto spiegando lo attendo Allora, siccome qua io ho avuto la gioia e l'onore di conoscere il papà di una bambina che negli occhi, se notate nella foto, ha gli stessi occhi del papà, e siccome io sono Salvatore Raino, io non faccio lo stronzo, io ho il coraggio di dire la verità perché con lui devo rimanere amico io non tradisco la verità per rispetto a quell'anima che ci sta sentendo vergogna a chi avrà il coraggio di intervenire e come fa ad obiettare? io ho letto Schopenhauer l'arte di ottenere ragione ma vi dirò di più Dovete sapere che Fiordi Magistrati si sono espressi in un modo molto particolare nei confronti della filosofia vaccinica, dicendo che quanto è giusto anticipare un momento di incontro tra il microorganismo che non entrerà mai da solo con un ago nell'organismo e la persona, andando a deformare la fortunosità di questo evento che probabilmente potrebbe non verificarsi mai nella vita di quell'individuo ma vi aggiungo dato che stasera ci dobbiamo proprio bruciare definitivamente ma attenzione il drago sono io e brucio io chi si contrappone a quello che sto dicendo e c'ho fior di avvocati e fior di magistrati dalla parte mia. Ordini dei medici, statevi quieti mo che vedete il video, che io non sono radiabile. Io radio voi, lo ripeto, insieme a tutti gli altri medici come me, che non sono proprio pochi e sono i migliori medici del territorio nazionale ve lo dico in dialetto, colleghi presidenti degli ordini dei medici, state. attenti, basta, ci siamo rotte le scatole della vostra tracotanza, statevi calmi e finitela di fare i mafiosi. E allora, completo l'opera e vi aggiungo che se vogliamo dire tutte le verità, dobbiamo dire che Pasteur, il buon Pasteur, in punto di morte aveva degli scrupoli e chiamò i testimoni e disse «Guardate, siate cauti nei confronti no, dei miei concetti scientifici, vaccini, genere, eccetera, eccetera. Sapete perché? Perché il microorganismo è vero che è importante» ma il terreno è tutto questa frase che potrebbe non essere colta bene in, di primo acchito in questa sede dove magari nel pubblico non ci sono persone che hanno le mie nozioni la spieghiamo meglio c'è stato De Champ, che era praticamente l'antagonista di Pasteur esattamente come Edison e Tesla la corrente continua e la corrente alternata e lì veniva fuori che noi ancora una volta è bello dirlo in questi mesi siamo pieni di germi siamo pieni di cose che possono essere chiamate, se vogliamo, virus, ma tutto questo è talmente normale che continuare a proiettare olograficamente all'esterno del nostro corpo delle entità che potenzialmente possono procurare malattia, ormai alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, è puerile, patetico, perciò dovremmo finirla e per finirla occorre che tutte le persone che hanno come minimo il mio livello di preparazione scientifica e di autorevolezza a parlare a finissero di nascondersi perché si stanno macchiando di crimini omissivi gravissimi nei confronti del dovere principale del medico che è quello di dichiarare sempre la verità incredibile come tu stia dicendo delle cose che sembrerebbero persino ovvie cioè veri, medicina verità e che tu possa rischiare come alcuni tuoi colleghi già hanno sperimentato sulla loro pelle procedimenti disciplinari cioè, il, il mondo alla rovescia cioè, dovrebbero essere semmai eh, altri i, i topi eh. comunque mi piace questa filosofia di dire tra i due sono io il gatto <ride> cioè, siamo noi i gatti mi piace, continua ti ringrazio per la precisazione e quindi attenzione perché eh, il fatterello che va raccontato con una scena nota in molti ambienti evoluti è questo, se i marziani atterrano per la prima volta sulla Terra con la loro navicella, questi sono amici miei i marziani, arrivano in autostrada dove c'è stato un incidente automobilistico purtroppo e vedono le sirene delle ambulanze che girano azzurro. Allora subito non esperti del pianeta Terra dicono Madonna mia. Quelle luci azzurre hanno procurato l'incidente, bugia, perché quelli sono i soccorritori. Ma per capirlo i marziani hanno bisogno di entrare nel tessuto abitudinario, culturale, pragmatico dei terrestri. Bene, abbiamo una marea di evidenze scientifiche molto autorevoli, ma tenute rigorosamente nascoste <ride> sul fatto che i germi così come i virus, gli esosomi sto benedetto coronavirus si esprimono su un terreno ma non sono la causa di malattia sono un epifenomeno sono un fenomeno collegato uno, e addirittura sono il tentativo di soluzione del problema però attenzione perché se io ho un bambino con il morbillo e mi fa la febbre a 40 e io gli do la tachipirina poi la febbre giustamente perché Dio è grande non scende allora io sono la mammina chiamo il medico Dottore, sono preoccupata, la febbre è ancora alta. Che devo fare, signora? La dia ogni due ore e raddoppi il dosaggio. Ma la febbre non scende ancora. Allora chiamo un medico più bravo che prende la bambina, la immerge nell'acqua fresca della vasca da bagno e le dà il cortisone e la febbre finalmente scende, c'è un piccolo problema, nelle ore successive la bambina potrebbe sviluppare un'endocardite fulminante, una meningite fulminante, ma tutti i didimi, i didimi vuol dire i coglioni, diranno, guardate, hai visto, la bambina ha fatto la meningite per la febbre alta... E attenzione, poi c'è il saggio di turno, quello non manca mai, che dice, eh, ma se poi la febbre è troppo alta, bene, i bollettini ufficiali di pediatria dicono che la febbre non arreca nessun problema se non supera i 43, che non si vede praticamente mai. E io aggiungo, rincarando la dose, 43. Tutto documentabile, tutto ufficiale, stasera non ho mangiato, non ho bevuto vino, sono lucido. Ma vi sembro lucido? Ah. Concludo questo concetto. Allora, l'organismo non gioca, più ha bisogno di una febbre alta... Più la fa e più la dobbiamo rispettare, piuttosto bisogna contemporaneamente visitare, rivisitare il paziente, eh, obiettivare tutti i segni, e i sintomi, essere sicuri, capire in che direzione stiamo andando, bisogna evitare eventualmente gli effetti della febbre alta, la disidratazione, eccetera, eccetera. Però vi prego, se volete parlare ancora con me, la tachipirina, per piacere, dimenticatevelo. E poi, attenzione, perché sempre se dobbiamo comprometterci, tanto James Bond ormai aspetta a me impallidisce, vi devo dire anche che siccome io non ho più 25 anni, ma ne ho 59 e qualche caso nella mia vita l'ho visto. Vi dico che sono serenamente convinto, e non ho bisogno di stare a perdere tempo a pubblicare il lavoretto, <ride> sono serenamente convinto che moltissime di quelle leucemie strane dei bambini che riempiono i reparti di oncoematologia pediatrica sono legati a questa fobia della febbre del disturbo la mammina addirittura dice "Mogli do un Brufen prima che arrivi la febbre così sto sicura". Belli miei, la nostra idiozia così incoraggiata, indotta voluta, sostenuta fatta rimbalzare da un angolo all'altro delle stanze del nostro mondo non può essere tollerata dalle leggi di natura le leggi di natura sono diverse ragion per cui i governanti, i politici i ministri della sanità che dovrebbero avere al minimo la mia cultura al minimo sono pregati tutti di fare quello che non hanno fatto finora e cioè studiare come ho fatto io che non ho vissuto facendo cabaret ho studiato come i monaci mi sono consumato in clinica in pronto soccorso in guardia, in sala operatoria nelle sale di autopsia mi sono alzato la notte migliaia di volte ho fatto il medico e adesso ho diritto a parlare e lo faccio perché se non lo faccio finirei all'inferno e all'inferno invece ci manderò gli antagonisti. È bravo, eh? È bravo. Non è solo questione di bravura, comunque, se posso permettermi È questione di anima, è diverso. Guardate, c'è una caratteristica mia. Vediamo chi l'ha notata. Non me ne frega niente di compromettere. Stesse attento chi venendo a rompere le scatole è sicuro che si comprometterà. Grande Salvatore Rainò.